Come state? Spero bene Allora Nuovo video Che gliccio mm. Non l'ho fatto a morning Perché sinceramente eh, Non ce l'ho fatta Alzarmi di forse Però vabbè Non importa Adesso facciamo questo video Che gliccio Spero che eh, Stiate tutte bene Io intanto sono In canù che dirvi allora innanzitutto eh, vabbè a me con voi non è stato possibile vabbè dettagli tanto si vedono quel pizzetto vabbè gli ho provato a coprirlo ma poi lavandi d'intento tutto quanto mi è passato di mente di coprirlo vabbè e nulla eh, quindi guardate quindi alla fine vabbè chi se ve ne frega se non mi guardate l'importante è che la luminosità sta abbassando e eh, vabbè comunque io sono pronta per fare altri video vlog che clicc come e eh, si sì. sto bene quando faccio video vlog mi piace fare video vlog e mi piace anche divertirmi a ehm, truccarmi soprattutto oggi mi sono truccata così vedete ma dita non ho messo le sembra che ce l'ho ma non ce l'ho Vedete? Ho solo le specie fatte ma il eyeliner non ce l'ho Ho solo rialzato un pochettino le cigliuzzi Vedete? Ed è già una bella cosa E niente eh, Quindi Ho tutta la camera disordinata Voi non potete capire adesso la faccio vedere Aspettate un secondo che ho okay. okay. la camera disordinata però questo è il mio letto lì ho roba da mettere a posto vabbè no a posto alcuna è sporca no? voi vi cioè, lavate appoggiati lì da quella parte poi qua c'è tutta la mia roba non dice che avete visto abbastanza ora avete capito bene come è messa la mia camera quindi va bene ok niente tanto io, ve ho. ve l'ho detto che la pazienti sì. ora mi ribevo questa pasta gassosa come avete chiamato voi gassosa e, e niente me ne bevo un po molto c'era il gruppo del cate che ricordate io penso che siano molto belli gazzosa anzi erano perché non so ancora più dove sono finiti gazzosa vabbè, vabbè. utilizzando stamattina ho utilizzato come pre-trucco ho utilizzato questo VC Mineral Water 89 ed è molto buono, mi piace tanto e della Vichy nulla tutto lì che praticamente eh, oggi sono andata al porto a prendere dei miei de de documenti, carte d'identità e, e cartella sanitaria perché eh, lunedì devo andare dal dentista e siccome io sono esente a tutte le, vi le, le visite via di scuola non devo pagare le visite né niente quindi mi sta bene così, cioè non che mi sta bene così insomma diciamo che io tutto sommato aspettate un attimo, un attimo mi dicevo io tutto sommato oh, ehm, posso posso andare alle visite tranquillamente perché non devo pagare le visite i ticket e a volte si sì, devo pagare ma non del tutto e comunque allora aperto la finestre così c'è più luce e nonostante c'è più luce io posso andare okay. quindi a sto punto ragazzi Lo so, volevo mettermi tu. Boh vabbè, a con Come ragazze, allora mi sono messa qui perché c'è più luce, ma soprattutto anche perché eh, così almeno riesco più a vedermi meglio. Scusate sì, un po' per la, per la voce, ma è questa che è. Eh, è che dirvi? Fa un caldo, è, è allucinante, vabbè, è sempre che fa caldo. Allora, io mi tolgo un po' gli occhiali perché pare che le occhiaie se ne sono andate, perché le ho coperte, ovviamente. E quindi mi sento più soddisfatta oggi perché non mi dovete più o meno assorbire con le occhiaie. E eh già, qui c'è le sopracciglia fatte, il mascara messo, quello pulmizzante che ho e poi ho anche eh... le ho un po' incurvate ho fatto un po' effetto matita ma non sembra però è così e ho messo appunto il correttore così non si vede niente ho messo un po' di bronzer per dare l'effetto più baciata dal sole più abbronzata più abbronzita come dice Già. <ride> cioè. e niente questo è quanto ora allora mi rimetto gli occhiali perché non vedo niente Vabbè. sembra che mi sto seccando ma in realtà non è così nulla oggi ero vestita con questo pantalone qui che vi ho appena fatto vedere se sì. mi scoppiare con questo pantalone qua che non so cosa si vede Eccolo qua, questo è il pantalone, vedete? Si vede qualcosa? Sì, sì che si vede. Questo è il pantalone. Con questo um, gancio qui, con questo elastico qui, a uno di scarpa, però vabbè, così. E una maglia che vi ho fatto vedere tante volte. Che è questa qui aspettate che ve me la metto meglio ve me la metto meglio questa qui la sto caricando di tutta forza oddio mio che botte vabbè che ho tornato le botte ma non ci posso fare niente allora questo è il la maglia in sé Vedete? ecco qui, e questo è il cigno, ecco qua, questo è davanti, quello è davanti, e questo è di dietro, qua che tutta spermicicosa, non so se rende al video, Ma è bella spermicicosa, ciao le scarpe ovviamente ho messo prima le toti fa fare queste che ho addosso però queste queste qua tutte zozze ma vabbè perché raga non so, non so se vi, vi rendete idea però aspettate un secondo eccomi allora dunque vi stavo dicendo in teoria ok non voglio mettere il dito sopra a telecamera ovviamente perché mi eh, trovo di che non sono. cioè sono puliti, ma non mi vedo io, quindi vabbè. Vi stavo dicendo che. perché non sto fermando questa telecamera? Boh, vabbè. O forse non mi vedo io comunque. Vi dicevo che innanzitutto ora da questa telecamera registro molto bene e soprattutto con la finestra aperta si vede il mondo benissimo poi c'è lo scignone, non so se si vede, da dietro c'è lo scignone, e niente ragazzi, questo era tutto, io vi lascio e ci vediamo al prossimo video, ciao, allora, se questo video appunto vi piace, grazie del like, e dite un like appunto, e attivate la campanella se vi iscrivete e perché no? fatemi sapere con un commento se questo video che vi è piaciuto oggi sono stata al posto appunto non so quante volte l'ho detto e mi sono le cose poi sono uscita cioè sono, ho fatto dei giro gi gi gi lungo e largo e, e basta ciao vi voglio bene dopo vedete che ho aperto le finestre non so cosa si possa constatare ma da questa parte ho aperto le finestre. Aspettate. Vedete che ho aperto le finestre di qui? Sì. Perché altrimenti... Altri... Allora, questa qua è chiusa. Però tutto il resto è aperto così c'è più luce, vedete? È già meglio così, no? Che ne dite voi? Ecco qua. E da qua sto registrando io, così è tutto bello. Guardate come ho i miei piedi vedete come i miei piedi non vogliono visti sì lo so che fanno schifo ma questi sono i miei piedi perché le birche stocche mi toccano vedete questi sono i miei piedi sì la ce l'ho fatta ma fino a un certo punto perché poi le, le birche stocche mi hanno toccato vedete ciao ecco qua Queste sono le virgolette stack ecco qua questa è pronta ecco qui allora scusate per i rumori che non se ne poteva più però voi non avete la penchia minima idea mi metto di così perché se no non vedete la sento con gli occhiali che la faccio prima va allora prima di tutto eh, se sentite il rumore destro manca Potete ben capire che qui eh, siamo in un condominio e ovunque faccio militare. Abbiamo detto mille volte che non sbatto il portone, ma non c'è niente da fare, vabbè. Ogni ne frega niente, semplice. Quindi praticamente vi sto dicendo che ho i piedi che fanno uno schifo, molto prima, anche i talloni fanno cagare. Scusate se vi dico il termine, lo taglio questo, vabbè, non mi piacciono i piedi, non mi piacciono. E sopra il dorso del piede non volevi visto di com'è, e nulla e questo è quanto e quindi aspettate ok quasi si sì, mi vedete allora quindi praticamente è nulla eh, ho dei piedi disastrati all'ultimo punto sono lo so potete venire di peste corna ma li devo curare questo piede e più peggio dell'altro è peggio dell'altro, sì. poi... e ehm, eh, vabbè, la celetta l'ho fatta in, tutte le, in tutto il corpo ma i piedi sono sempre loro, fanno pietà, vabbè, niente, ma quanto sono arrivati ai video? Sperate un attimo, ah, non lo vedo più, vabbè, a 44 minuti e niente, Tempo fa un po' schifo, però vabbè, non è bello, nel senso, no, che sto dicendo appena tanto tempo è bello. Non è schifoso, voglio dire fa caldo c'è sole, c'è tanto sole, ma mi sto un po' confondendo. Temo che alcuni pezzi li dovrò tagliare. Io taglierò. State tranquilli se mi riesce di taglio, non li voglio lasciare così. Si, sì, lo so, so sembrerò robot, robotizzata tagliando tutti i pezzi, però mi ho necessità di non dire stupidate, cioè se le dico le stupidate li voglio tagliare, ecco tutto. Vi stavo dicendo dunque che il tempo è bello ma fa un caldo allucinante, se volete vedere ho aperto anche le finestre, aspettate un secondo,